La pelle è il contatto con l'altro. La pelle vuol dire abbracciare, accarezzare, toccare, stringere mani. Pelle contro pelle. L'incredibile profumo dei neonati, dei bambini appena nati. Così dice Lilian Turam, che è qui con noi questa, questa sera. E questo... È Torino Spiritualità quest'anno. La pelle come tema così apparentemente lontano dalla spiritualità, che invece è tutto parte del nostro spirito, cioè del nostro respiro. Quindi grazie innanzitutto a Lilian Turam per essere qui con noi aver detto queste parole e, e lasciarsi ascoltare da voi questa sera. Torino Spiritualità compie 18 anni. 18 anni vuol dire tanta storia, tanto passato, ma anche tanto futuro di fronte a sé. Io personalmente raccolgo un'eredità preziosa con questo festival, e non posso e non voglio che e voglio fermamente ringraziare chi mi ha proceduto in, questa, in questo cammino. Antonella Parigi, che ha ideato insieme a Gabriele Vacis e a Roberto Tarasco, questo festival in tempi lontani, in tempi forti, in tempi duri: si intitolava Domande a Dio agli uomini. Beh, non abbiamo smesso di farci domande. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al Comitato Organizzatore e al Comitato di Pensiero. È stata un'edizione sulla quale io e Armando ci siamo parlati tanto, a volte abbiamo anche discusso i risultati, permettetemi di dire che si vedono, ha fatto un lavoro egregio, veramente. Ringrazio chi in questi anni ha diretto e presieduto la Fondazione, Maurizia Rebola e Luca Beatrice. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo festival, è un festival particolare, complesso, interessante, che sono sicura saprà stupirvi, come ci ha stupito Irene che ci ha regalato la mole antonelliana illuminata eh, con, eh, con, con noi, con il respiro della spiritualità e, del, e della pelle la città di Torino che da sempre sostiene il festival e ringrazio l'assessora Rosanna Purchia che è qui con noi stasera, la Regione Piemonte, la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT, la Camera di Commercio e poi i nostri main partner Banca d'Alba, Gruppo Lavazza e partner Yogi T, i partner tecnici del Museo Nazionale del Cinema e dell'Acqua Sparea e l'Università di Torino per il patrocinio. Ringrazio anche gli altri partner della nostra fondazione del Circolo dei Lettori, cioè Azimut, Reale Mutua, Audible, Raspini. E, beh, e ringrazio ancora una volta Armando Bonaiuto, che è l'anima, il respiro, il pensiero e il dialogo di questo festival e a lui lascio la parola. Grazie a tutti e buon festival. Grazie mille. Io aggiungo un ringraziamento che a Padre Simone Furno e Padre Goi Filippini, che ci hanno riconcesso questa, questa chiesa dopo due anni di Covid. È bellissimo è effettivamente per noi tornare qui per, per tante ragioni. E poi vorrei solo dirvi due, due parole sull'immagine del festival, perché. Suppongo che possa suscitare la vostra curiosità, magari volete un chiarimento. È una, pietra, è una pietra lavica, è in Giappone, ed è una pietra lavica che nel momento in cui si è cristallizzata, per una bella e poetica fatalità, questa pioggia di corolle è andata a colpirla, questa pioggia di, di fiori bianchi. E, e si sono cristallizzati lì per sempre, quindi il bianco e il nero fusi insieme. Perché ci piaceva? Perché per noi, quello che noi volevamo raccontare della pelle è questo. La pelle è una superficie sulla quale avvengono delle cose, sulla quale avvengono gli incontri, la pelle è relazione. E gli incontri che facciamo possono essere effimeri oppure molto duraturi, come questi. Ma che siano effimeri o che siano, o che siano duraturi sono comunque significativi. Lasciano delle tracce, lasciano delle tracce sulla superficie, lasciano delle tracce in profondità. Da qui il sottotitolo, superficie profonda, perché tutto ciò che accade sulla superficie della nostra pelle nutre il nostro mondo interiore e nutre anche la nostra vita spirituale, quindi non stupitevi di trovare pelle e spiritualità unite insieme, Elena l'ha già detto, la spiritualità ha bisogno della mediazione del corporeo, la spiritualità deve essere anche sensorialità e deve essere incontro. E, e dunque l'apertura che abbiamo oggi, il dialogo che abbiamo oggi, è, è perfetto per raccontare, per dare concretezza a questa, nostra, a questa nostra idea, a questo principio sul quale volevamo basare il festival. E dunque non vi rubo altro tempo, ma chiamo qua sul palco i nostri ospiti. Alex Zanotelli... Lilian Turam. e la giornalista Annalisa Camilli che modererà la conversazione lascio la parola a loro grazie mille a tutti e buon proseguimento buon inizio e buon proseguimento di festival Grazie, buonasera a tutti e tutte. Io sono Annalisa Camilli, sono una giornalista, lavoro per il settimanale internazionale e da tanti anni eh, mi occupo eh, di, di migrazione, di, di persone che eh, da, da molte rotte, cercano di arrivare uh, in Italia ma mi sono occupata anche molto uh, del razzismo in Italia uh, e quindi per me è un piacere un onore partecipare a questo dialogo tra due giganti uh, Lilian Turam e Alex uh, Zanotelli e in questo primo incontro che apre questo, questo festival che quest'anno uh, ha una parola così importante Uh, come amuleto pelle, la pelle che è soprattutto una soglia, eh, è il nostro organo più esposto, eh, quello che eh, usiamo per sentire il mondo, quello attraverso cui sentiamo la realtà, la percepiamo. Eh, in, in un momento storico in cui la percezione della realtà, la percezione del mondo eh, sempre, sembra sempre più sconnessa, sembra sempre più uh, frutto di distopie di fantasie che ciascuno ha uh, nella, nella propria individualità nel proprio isolamento nella propria stanza dopo due anni di pandemia con una guerra nel cuore dell'europa siamo tutti un po più lontani da una percezione comune del mondo e allora la pelle mettere al centro il corpo la pelle come soglia, eh, qualcosa che ci difende, certo, dal mondo, eh, ma anche qualcosa che ci permette di percepirlo e di percepirlo insieme agli altri, di incontrare gli altri. Uh, i, i, I due ospiti che di dialogheranno uh, stasera con noi non hanno bisogno di troppe uh, presentazioni, ma partirei subito uh, con, con la provocazione di Lilian Turan che, che dà anche il titolo uh, a questo... Uh, a questo incontro, il pensiero bianco, uh, proprio all'inizio di questo libro molto bello, molto documentato, pieno di riferimenti alla storia uh, del, del razzismo ma anche alla storia uh, del, dell'antirazzismo, Lilian Turan riflette su un concetto molto semplice, la pelle appunto può essere anche una maschera. Uh, la pelle eh, ri, riprendendo quella provocazione di Franz Fanon un, uh, un pensatore um, molto poco frequentato uh, dai pensatori contemporanei che giustamente Lilian Turand riporta uh, alla lettura maschera nera, maschera bianca la pelle può essere uh, una maschera lui dice io uh, ho scoperto di essere nero a nove anni quando sono arrivata in Francia Uh, prima non, non sapevo appunto che essere nero avesse a che fare appunto uh, con un'inferiorizzazione con così tanti stereotipi uh, con un pensiero bianco appunto che mi relegava per il fatto per il solo fatto semplice fatto di avere la pelle nera uh, a un posto preciso appunto della storia e, e da questa provocazione Lilian Turan parte però facendoci fare un passo in avanti ed è quel passo in avanti che proprio oggi in questo paese eh, che, che, non che non riflette abbastanza appunto su questa, eh, sul suo passato coloniale per esempio proveremo, proveremo a fare insieme questo passo in avanti, non tanto pensare eh, che cos'è che cosa significa essere neri, no? dice Lilian Turan, ma proviamo a pensare invece che cos'è il pensiero bianco. Voglio cominciare proprio da, dalle sue parole e poi lasciargli, lasciargli la parola. Lui dice nel libro... Raccontando di aver chiamato un suo amico e avergli chiesto uh, che cosa significa per lui essere bianco e trovando una risposta prima sconcertata dell'amico, nessuno di noi riflette abbastanza su che cosa significa, significhi nascere da questa parte del mondo, nascere con la pelle bianca e il suo amico all'inizio appunto rimane senza parole e poi dopo un po' gli dice significa essere normale. E allora Liliane poi dice «Vedremo che il pensiero bianco non è esclusivamente il pensiero dei bianchi, anche i non bianchi lo hanno interiorizzato. La maschera bianca, secondo l'espressione di Franz Fanon, può essere indossata anche dai non bianchi e dai bianchi. Il pensiero bianco non è una questione di pigmentazione della pelle, è un modo di stare al mondo, almeno dal tempo delle crociate». Come scrive Rosa Amélie Plumel Uribe, la conquista dell'America e la sua colonizzazione modificarono profondamente i rapporti degli europei con gli altri. Allora, riflettere su che cos'è il pensiero bianco significa innanzitutto... Uh, interpellare questo passato coloniale dell'europa tu nel tuo libro uh, ribalti uh, il disegno del mondo ridisegni la mappa del mondo uh, ci, puoi, ci puoi aiutare appunto a fare questo passo in avanti a fare questa rivoluzione copernicana e a chiederci insieme che cosa significa uh, il pensiero bianco buonasera io devo sempre dire buonasera perché ho la mia mamma dietro di me che mi dice oh, hai detto buonasera alla gente o no? e devo dire la verità che penso molto alla mia mamma stasera perché secondo me sarei molto felice di essere qua perché questo posto è bellissimo la mia mamma prima di mettere i piedi a terra ogni mattina fa la sua preghiera e allora vedermi dentro un posto così sarei molto fiero allora, che cos'è il pensiero bianco? Io dico sempre che tante volte ci sono delle domande che non, non lo facciamo a noi stessi. Diciamo perché pensi le cose che pensi, perché dici le cose che dici. E la questione è dire perché dicono che la gente sono bianchi o nero. Perché quando ci pensi veramente, non è vero, no, non hai mai visto una persona bianca così. Non esiste. Allora, perché la gente dice no, che sono bianco? È un pensiero, non è una realtà. Per esempio, racconto spesso questo aneddoto quando ero qua a Torino. Un giorno parlo con, a mio figlio, che è Fren, il piccolo. gli dico, che è «Tu sei l'unico nero della tua classe?» E lui mi guarda e mi dice «Papà, io non sono nero». Io mi dico «Mamma mia, questo è un problema, non accetta il suo colore, che cosa fa dobbiamo fare?» Mi fa «Papà, io sono marrona». Ha dico ah, sì?» «E gli altri della tua classe di che colore sono?» «E sono rose». E per questo che dico che essere bianco non è una realtà. Un pensiero, allora per me la cosa molto interessante di dire se noi diciamo che sono dei bianchi e neri, da dove vengono questa storia, e il fatto di dire oggi ancora bianco e nero è una storia dove hanno fatto una gerarchia fra la gente, dicendo che ci sono più di una razza c'è la razza bianca, nera, gialla, rossa, e hanno creato l'idea che i bianchi erano superiori. E st sono stati scritti dentro le leggi questa cosa, come è stato scritto dentro le leggi che gli uomini erano superiori alle donne. E oggi stiamo vivendo dentro un mondo sexista. E' la stessa cosa con il razzismo. E la cosa che voglio che la gente capisci che il fatto che ti, ti vedi come bianco o nero ti porta ad avere una visione del mondo e tante volte la visione del mondo che è stato creato tanto questo mondo occidentale che la terra il mondo appartiene a queste persone e loro hanno il diritto di accettare o di non accettare la gente perché loro come ho detto dentro il libro a mio amico, mi ha detto che lui non era bianco, era normale. Io ero nero, ma lui era normale. E io credo che tante volte siamo educati a pensare di un modo, però non lo sappiamo, per raccontare veramente il punto di vista. Quando faccio delle discussioni con i bambini, racconto una storia, dico, guardate, conoscete Cristofo Colombo? Loro mi dicono, beh, sì, chi è Cristofo Colombo? Mi dicono, beh, è quella lì che ha scoperto l'America. Io dico, guardate, bambini, chiudete gli occhi. Siete sulla barca con Cristofo Colombo? Guardate, lui sta arrivando in America. Siete sulla barca, sì. La gente sulla spiaggia non dicono che Cristofo Colombo ha scoperto l'America. E loro sono stupiti e dicono, ah, è vero, ci sono gente sulla spiaggia. E con il libro sto provando a dire, dai, dobbiamo crescere e provare forza a guardare le cose da un altro punto di vista. E forse guardando le cose da un altro punto di vista, forse capiamo che dobbiamo rifare, ricostruire il legame fra la gente uscendo scappando del, delle maschere che portiamo di colore della pelle questo grazie yeah. grazie Lilia. E ora padre Alex Zanotelli questo sguardo l'ha capovolto tantissimi anni fa conoscete tutti la sua storia il fondatore di Nigrizia eh, ha vissuto per moltissimi anni eh, in Africa e poi però ha deciso di tornare di tornare in Italia oggi vive a Napoli e ha scritto anche lui un libro lettera alla tribù, alla tribù bianca proprio perché questo sguardo eh, da, da molto tempo padre Zanotelli lo, lo ha ribaltato no? su quello che succede dall'altra parte del mare quel sud del mondo che noi nei nostri discorsi non consideriamo uh, nel, nel, nel libro di Turami i vostri due libri si parlano è come se, se, li si, se li si legge vicino sembra in effetti che ci sia un dialogo che ci sia un discorso tra di voi mi ha colpito però uh, che Lilian dica che il razzismo non è più istituzionale, no? non è più perché non c'è più lo schiavismo, per esempio. E però penso appunto al nostro paese eh, in cui eh, esistono delle leggi fortemente eh, che, che mettono diciamo gli stranieri i senza, in una condizione eh, di, di, di forte subalternità. Eh, quelli senza cittadinanza vivono privati dei loro diritti e in generale appunto chi si avvicina alle nostre frontiere vive in una condizione um, di, di, di, di, di, di violenza eh, e appunto è uno sguardo che noi non riusciamo a, a, a lanciare oltre quella frontiera, non riusciamo, non riusciamo a guardare che cosa succede per esempio Oltre il mare, ma addirittura non, oltre il mare, questo nostro mare mediterraneo abbiamo completamente no, voltato le spalle a quel mare. Ma addirittura stiamo chiudendo gli occhi rispetto a quello che, che succede. Nel mare addirittura sentiamo parlare di nuovo, l'abbiamo sentito in questa campagna elettorale, parlare di nuovo di blocco navale, ma è dal 2017 che le persone che provano ad attraversare il mare eh, e ad arrivare eh, sulle nostre coste non sono più soccorse, sono lasciate morire. Eh, tutto questo avviene appunto sotto i nostri occhi, ma sono occhi che non sono più sensibili, che non vogliono più vedere. E poi non vogliamo più vedere che cosa succede dall'altra parte. Allora, eh, padre Zanotelli, che cosa succede dall'altra parte e, e come è possibile recuperare sensibilità ai nostri occhi, ri ricominciare a vedere? Allora, prima di tutto anch'io dico buonasera a tutti voi. Buonasera. buonasera. Grazie. Io voglio ringraziare, tutto, Turan, perché ci eravamo visti solo per web, per un, per un altro incontro molto bello, ma è la prima volta che ci vediamo di persona. E la, quando ci siamo visti sopra mi ha fatto molto piacere, quando io gli ho stretto la mano e lui mi ha detto «Alex, ci possiamo abbracciare?» e dico «Cavoli, te lo meriti tutto» e l'ho abbracciato. Ecco, in quell'abbraccio non è facile per quel mondo, sentire un bianco che qualcosa di quel mondo ha capito. In quell'abbraccio c'è tutto questo, quindi ti dico grazie anche per quell'abbraccio. Seconda cosa, io ste luci mi fanno malissimo, ma vorrei eh, vedere: dire, faccio una domanda prima di tutto. Quanti sono le persone qua dentro questa sera sotto i 30 anni? Per favore, su la mano. Uh, ce ne sono un po' in giro sì, dai, qualcuno c'è non sono molti ma allora permettetemi secondo punto prima di entrare nell'argomento di rivolgermi a voi giovani dico ragazzi e ragazze giovani eh, io ho 84 anni la mia generazione sarà fra le generazioni più maledette della storia umana. Nessuna generazione come la mia, nata dalla Seconda Guerra Mondiale, vissuta fino ad oggi, nessun'altra generazione ha talmente violentato il pianeta Terra come l'ha fatta la mia generazione. A voi giovani io chiedo perdono, non solo. Vi consegniamo un mondo gravemente malato. E vorrei ricordare, so che da voi vengono grandi personalità che vi dicono che voi siete il futuro del mondo. Mandateli a quel paese. Il futuro non esiste. Ricordatevi, siete l'unico presente che abbiamo e toccherà la vostra generazione cambiare tutto se vogliamo salvare la presenza di Homo sapiens su questo pianeta purtroppo Homo sapiens è diventato Homo demens siamo impazziti quindi ecco la vostra grossa responsabilità a me piace parlare ai giovani soprattutto perché è loro che devono prendere coscienza di questo Terzo, eh, prima di io ho alcuni punti che ritengo importanti, io, avete spiegato prima quello che ci sta dietro a questa. Io ringrazio per aver messo questi due bellissimi, non so come si chiamano, che chiaramente rappresentano il mondo arabo-musulmano. Tutti e due, non so da dove vengono, ma vengono da quel mondo. Ma anche questo mi ricorda molto il velo con cui si coprono le donne, tantissime donne musulmane, con questo velo. Guardate che oggi l'altro, per noi bianchi, è... <ride> È proprio questo, ed è, abbiamo, se abbiamo difficoltà col mondo nero, lo abbiamo maggiormente con questo, è ancora di più il pregiudizi. questo per noi oggi è il mondo altro. Quarto, L, io non so che ha avuto l'accortezza profetica, direi, di inventare questo titolo, dopo un'elezione che abbiamo avuto, che ha visto anche in Italia la vittoria del suprematismo bianco. In fondo sia Meloni che Salvini rappresentano quello. Ma non è un problema solo italiano, per favore. È un problema europeo, è un problema mondiale. Guardate la Svezia. Ma è mai possibile che l'ultradestra, poche settimane fa, ha vinto in Svezia, che era il simbolo dell'accoglienza, ma non vi parlo degli Stati Uniti, quello che sta avvenendo. È un mondo questo del suprematismo bianco che sta trionfando e diventa di un pericolo enorme in questo momento. Perdonatemi la mia durezza, ma guardate, dobbiamo davvero stare con gli occhi aperti e darci da fare. E allora entro in che cosa fare per vedere questa realtà. Io penso che la cosa fondamentale che noi dobbiamo capire, ho parlato prima di suprematismo bianco, per capire questo dobbiamo ricordare la nostra storia. Il tentativo che ho fatto anche in questo libro è proprio questo, quello di analizzare questa tragica storia noi per 500 anni abbiamo colonizzato il mondo letteralmente colonizzato su quali principi? tre principi fondamentali che riteniamo tutti noi bianchi verità primo noi abbiamo la civiltà superiore a tutte secondo Abbiamo la cultura. Terzo, eh, terzo elemento, non soltanto abbiamo la civiltà, abbiamo la cultura, abbiamo anche qualcosa di, davvero di, estremamente, a cui ci teniamo moltissimo, la religione, che ci rende superiore a tutte le altre religioni notate questo senso di superiorità, ce lo portiamo dentro, non c'è più il colonialismo, il sud del mondo ha vinto, ma questo senso di superiorità ce lo portiamo dentro ho parlato prima di suprematismo bianco per favore un uomo come, come Berlusconi nel 2001 quando, scusate vediamo se ve lo trovo subito in un attimo è impressionante la la conferenza stampa che ha fatto Berlusconi a Berlino. Arrivo subito, al, arrivo subito alla, alla citazione perché capite immediatamente quello che ci sta sotto. Ah, mamma mia, dove è andato il... Cioè, un, eh, dove Berlusconi praticamente... Cosa dice? A Berlino 2001, conferenza stampa di Berlusconi, dice che noi abbiamo una civiltà superiore agli altri e quindi abbiamo il diritto di occidentali, occidentalizzare il mondo. Notate che Berlusconi è semplicemente alla destra, diciamo a noi, ma questo è il pensiero che ci sta a tutti noi alla fine e se non riusciamo a, a uscire fuori da questo capite che non andremo da nessuna parte siamo destinati a sbranarci vicendevolmente e questo è il percorso che dobbiamo fare per incontrare l'altro ricco per me perché diverso da me io porto questa sciarpa che tutti pensano la sciarpa della pace ma non è si chiama Wheat Palace e viene dall'Equador. È fatta da un, da un popolo di aborigeno, noi chiamiamo indiani ma è ingiusto, Un popolo aborigeno dell'Equador. E il messaggio qual è? Se guardate sono i colori, ma dentro oh, tutti i colori passa un filo rossastro. Il messaggio in codice che cos'è? Ci dicono se tutte le religioni, tutte le, le etnie, tutte le culture riescono ad intersecarsi, noi potremmo avere davvero eh, quello che to, eh, il grande vescovo Tonino Bello chiamava la convivialità delle differenze. Guardate il mondo, o sarà così o non sarà. Grazie. Grazie padre Zanotelli Mentre parlavate mi, mi, mi è tornato un ricordo di, di uno dei tanti reportage che ha scritto sulla frontiera, di un ragazzo che ho incontrato alla frontiera tra la Francia e, e l'Italia, a Ventimiglia. E questo era un ragazzo minorenne che veniva dalla costa d'Avorio, aveva 17 anni, 16 anni, eh, era stato in Libia, era stato torturato in Libia, portava sulla pelle appunto i segni eh, delle, delle torture. Uh, avevano chiesto uh, un riscatto alla famiglia avevano usato dei ferri caldi per torturarlo e era ancora sotto shock eppure non aveva perso la sua eh, dignità e, eh, e la sua la forza, la determinazione con cui voleva eh, coronare il suo sogno che era diventare un calciatore, andare in Francia a giocare a calcio e, e però appunto la, alla frontiera di Ventimiglia nonostante fosse minorenne e quindi contrariamente a quello precedente che è prescritto dalla, dalla nostra cultura giuridica, dalla nostra secolare cultura giuridica che, eh, dovrebbe, eh, che, che prescrive che ai minorenni siano aperte sempre eh, le frontiere, siano protetti sempre. Eh, questo ragazzino veniva eh, rimandato indietro ed è stato rimandato indietro eh, innumerevoli volte, numerosissime volte, eh, dalle guardie di frontiera francesi che lo picchiavano anche e, e una volta lui ha, ha, ai francesi me lo ha raccontato ha detto alle guardie francesi ha detto io parlo la tua lingua perché tu sei venuto a casa mia io ho frequentato la scuola francese in costa d'avorio ed è per questo che oggi sto tornando e voglio andare in Francia a studiare e a continuare i miei studi e quindi è il mio diritto attraversare questa frontiera non voglio rimanere in Italia perché non, non conosco l'italiano invece la mia lingua è il francese e io ho trovato questa, questa immagine eh, così forte così, eh, questa consapevolezza no, della storia in un ragazzo così giovane così forte e, e però invece c'è la grande rimozione, tu ne parli nel tuo libro Liliano, la grande rimozione è quella dello schiavismo è quella del colonialismo leggo appunto alcune frasi tra il XV e il XIX eh, secolo tra 12 a 13 milioni di africani furono imbarcati su navi negriere europee per ogni destinazione con un tasso medio di mortalità intorno al 15% il numero di vittime in Africa è stimato tra 4 e 5 volte il numero dei prigionieri imbarcati ovvero tra i 50 e 65 milioni di persone, tra il 1100 500 e il 1900 gli africani sono passati dal 17% al 7% della popolazione mondiale un massacro di tale portata è mai passato sotto silenzio io lo penso ogni volta che ci giriamo indifferenti di fronte a un, a un naufragio che magari coinvolge nel Mediterraneo a pochi chilometri da casa nostra, a pochi chilometri dalle nostre spiagge centinaia di persone. Se, se quello stesso naufragio coinvolgesse persone bianche, se naufragasse una nave da crociera, come è successo no? all'Isola del Giglio, in quel caso morirono 33 persone e ne, ne parlarono tutti i telegiornali, tutte le tv per giorni, e invece quotidianamente a pochi chilometri da noi, continuano a morire eh, persone con la pelle nera e noi ci permettiamo ancora oggi di ignorare questo massacro. Ed è la stessa cosa in fondo che diventa, ha a che fare con questa rimozione. Però guarda che io quando parlo della schiavitù, quando parlo della colonizzazione, mi piacerebbe che la gente capiscono che non è un confronto fra persone di colore diverso, è un sistema economico. Questo è molto importante a capire. e Il sistema economico eh, costruisce un discorso per dire, guardate, loro è normale, no, loro non sono come noi. Allora possiamo fruttare queste persone, però se ti raccontano questo durante secoli, alla fine tu pensi che è vero? Loro non sono come l'è. E per questo che dico, guardate, che il pensiero bianco, prima di tutto, è una costruzione economica del mondo. Perché ci sono gente che sono pronta a fare soldi con tutto. E queste persone ti fanno credere che è giusto che sia così per te. E io credo che eh, stiamo vivendo un momento drammatico perché alla fine c'è il riscaldamento della pianeta ancora oggi abbiamo visto che se c'è in Florida con il mare il vento però alla fine perché io credo che bisogna fare un legame fra la gerarchia secondo il colore della pelle che la società ha accettato da secoli e la gerarchia che hanno messo sull'uomo e l'environnement, come si dice, il mondo, la terra, diciamo che abbiamo creato l'idea che l'uomo era superiore a tutto. E quando parliamo della spiritualità, e questo per me, la terra appartiene a chi? A chi appartiene la terra? Perché ci sono gente che pensano che il mondo appartiene a una minoranza di gente. E io credo che arriverà un momento dove la gente deve non capire che la civilizzazione del mondo occidentale è molto pericolosa molto pericolosa non dico che siete voi però l'idea che gli uomini sono superiori alla natura e che la natura è alla disposizione degli uomini è una cosa pazzesca e dentro il libro Dico, guardate, che le persone che sono stati schiavi, le persone che sono stati colonizzate, alla fine si difendono. Si difendono della violenza affatto però la natura. Si difende. Io faccio parte delle persone che pensano. Non è che la natura ha un problema, si deregla, non so come si dice in italiano, dereglé Sai, la gente dice che la natura eh, si deregla. Non so la parola in, in, in italiano. Si deregola? Si. Okay. ok, io dico che no, che la natura si difende. Sì, si difende. E io credo che noi dobbiamo avere questa consapevole che non siamo più forti della natura e ci sono gente che lo diceva secoli prima, per esempio le persone in, in America, quando è arrivato Cristoforo Colombo, gli americani, sono, gli europei sono arrivati e loro hanno detto, oh, guardate, la natura non è, eh, è tua, questo quest albero non è tuo, la terra non ti appartiene, appartiene a tutti. E io credo che dobbiamo ritornare a questa educazione e per questo che dobbiamo anche essere molto chiaro sul mondo economico, perché il mondo economico dentro il quale viviamo ci fa credere alla fine che il legame fra altre persone non è importante, perché alla fine diventiamo molto egoisti. Io sono d'accordo con te, bisogna dire giovani, guardate che bisogna essere molto attenti perché se no, alla fine, sì, ci sono i ricchi e i ricchi fanno i muri intorno all'Europa e possono anche approfittare dei materiali primi fuori, possono ammazzare la gente fuori e continuare a vivere. E io credo che ci sono gente che credono alla violenza, perché la violenza è stata accettata da, da secoli. Violentare le persone di colore diverso, di religioni diversa, è una cosa accettabile. Io sono stato giocatore di calcio, guardate. In Italia ho giocato durante tanti anni. Quando la gente faceva i blu ai neri, la maggior parte, la, per la gente era normale, eh? hanno accettato. Ci sono dei, dei, dei compagni che venivano da me e dicono dai, non ti arrabbiare, lascia stare. E per questo che è molto pericoloso e che ognuno di noi dobbiamo capire che portiamo dentro questa storia, accettiamo la violenza. Come? Che posso fare? Niente. E bisogna dire ai giovani, sì, possiamo fare tanto. Già bisogna guardare e denunciare questa violenza perché è veramente legato alla nostra cultura. Grazie Lilian. Ho trovato padre Zanotelli il, il pezzettino che credo lei volesse leggere e, e, e lo attacco diciamo appunto alla domanda che, che le volevo fare al razzismo di Stato appunto, ehm, il suprematismo bianco eh, e il, il razzismo manifesto delle politiche fortemente eh, anti-immigrazione sono i pilastri di una nuova destra molto aggressiva nazionale. Uh, che come diceva si è affermata in Italia, l'abbiamo spiegato un po' ai giornalisti stranieri in questi, in questi ultimi giorni, no? come è stato possibile che a cento anni dalla marcia su Roma un partito che ha delle radici uh, nel, nel fascismo sia tornato al potere in un paese come l'Italia, sia il primo partito uh, in Italia. Um, e, come è stato possibile come è possibile però in generale no? che questi partiti che hanno la violenza appunto di cui parlava Lilian nel loro, nel loro programma eh, abbiano così successo tra le persone comuni tra le persone che vivono spesso appunto una condizione in realtà di subalternità, di impoverimento e che quindi invece di nutrire dei sentimenti di solidarietà verso chi è più vulnerabile eh, e tra di loro invece sviluppano questa forte violenza uh, uh, un'intolleranza preferiscono diciamo così credere in un'ideologia che, um, che, discri che discrimina il diverso appunto, volevo leggere questo, questo pezzo in cui lei ricordava un po' la storia no? non, uh, non, non è cominciata qui la, la uh, Giorgia Meloni no? tutti ci chiedono da dove viene Giorgia Meloni in realtà eh, lei lo ricorda bene c'è stato Silvio Berlusconi che ha fatto un passaggio importante di sdoganamento, no? il Movimento Sociale Italiano è diventata Alleanza Nazionale, proprio durante un governo Berlusconi um, lei, lei ricorda questa frase di Berlusconi, dobbiamo volgere lo sguardo al nostro paese che negli ultimi anni ha conosciuto un'impressionante ascesa dell'estrema destra a livello politico è iniziata con l'arrivo al potere di Silvio Berlusconi nel 94 con il suo partito Forza Italia. Berlusconi ha esplicitato bene il pensiero trasversale della destra e anche di tanti italiani. In una conferenza stampa tenuta a Berlino il 26 settembre del 2001. Non si possono mettere sullo stesso piano tutte le civiltà. Dobbiamo essere consapevoli della superiorità della nostra civiltà, una civiltà che ha dato luogo a un largo benessere nelle popolazioni dei paesi dove la si pratica, una civiltà che garantisce il rispetto dei diritti umani, religiosi e politici, rispetto che certamente non c'è nei paesi islamici l'occidente è destinato a continuare a occidentalizzare e a conquistare i popoli un rispetto dei diritti umani che quindi è limitato a solo alcuni umani, non è per niente universale ma com'è possibile che i politici diciamo lo pensino, ci sta ma com'è possibile che questo pensiero si abbia così tanta fortuna in questo momento allora faccio Scusate una breve premessa. Prima di tutto io non scrivo libri. I vari libretti che sono usciti col mio nome sono più che altro interviste e, o altro. Questo è l'unico testo che ho scritto io da cima in fondo durante la pandemia. Ne ho approfittato perché è bloccato e allora... Mi ringrazio la dottoressa felicetta che, che l'ha battuto poi su internet ma l'ho scritto tutto appena stilografico correggendo eccetera ma è grazie a questo al fatto della pandemia che sono riuscito poi a scriverlo questo libro altrimenti per me sarebbe impossibile secondo questo libro nasce proprio da che cosa è dal fatto che è stata la mia gente quando io, l'ultimo giorno appunto, che sono stato a Corococcio. Dopo 12 anni che sono vissuto in Baraccopoli, bevendo anch'io in baracca, mangiando quello, quello che loro mangiano, bevendo quello che loro bevono. Dopo 12 anni è stato bellissimo un momento prima di uscire da Corococcio. I responsabili delle piccole comunità cristiane, i pastori delle varie chiese indipendenti africane hanno detto Alex tu non puoi uscire di qui se noi non preghiamo su di te, che bello! Dico, devo andare adesso ad affrontare Berlusconi, ho bisogno di tanta, di tanta preghiera. È, è stato un momento bellissimo, du, sarà durata tre ore, tutto organizzato da loro. Alla fine di questa lunga preghiera, uno, dei, uno ha detto, Alex inginocchiati, mi sono inginocchiato in mezzo a loro, un altro ha detto, imponeteli le mani, mi sono sentito centinaia di mani sulla testa, e um, il reverendo Timothy, se non mi sbaglio, ha cominciato a, a pregare carismaticamente e ha detto: Papà, rivolgendosi a sì, Dio, grazie perché Alex ha camminato con noi per 12 anni e giù e giù e giù. Alla fine, dopo, lungo, dopo 15 minuti, ha cominciato a invocare di nuovo Dio, dicendo: Papà, ti prego. «Dona Padre Alex il tuo spirito santo». La gente che mi schiacciava a terra per darmi con forza lo spirito. «Dona il tuo spirito perché adesso possa tornare dalla sua tribù bianca e convertirla». Guardate che se la tribù bianca non si converte, Membrio, non cambia rotta, non c'è speranza né per noi né per loro e rispondo a quello che tu chiedevi. Questo rafforzamento, io la chiamerei proprio della, prima, della supremazia bianca, viene da questi 500 anni in cui ci siamo sentiti, abbiamo conquistato il mondo e colonizzato il mondo, ma ci vengono anche adesso dal fatto che la tribù bianca è quella che ha prodotto questo tipo di sistema economico-finanziario eh, in cui viviamo bene. Ma la domanda è chi vive bene? Guardate, viviamo dentro un sistema economico-finanziario, più finanziario oggi che economico. Non entro in politica, perché guardate... Non prendiamoci in giro, oggi i parlamenti, i governi sono prigionieri della finanza, punto e basta. La speranza nasce oggi dal basso, non può nascere dall'alto. E questo è importante che ce lo ricordiamo costantemente. La supremazia va alla finanza, il sistema economico finanziario che permette al 10% della popolazione mondiale, grosso modo, siamo sugli 8 miliardi, quindi vuol dire un po' più di un miliardo di persone che praticamente consuma da solo il 90% dei beni di questo mondo. Lasciando agli altri che cosa? Le briciole, la miseria, la fame. Ho visto le ultime statistiche, parlano di 830 milioni di persone oggi affamate. Ogni 12 secondi, contatti io uno, due, 12 secondi, muore per fame un bambino. Dove noi, dove la tribù bianca in buona parte butta via ogni anno 2.600 miliardi di tonnellate di cibo buono. Potremmo nutrire tutti, capite, grazie Dio. E questa è la nostra civiltà? Queste sono le grandi domande. Secondo, perché... Com'è possibile che così poche persone, 10%, abbiano la capacità di fare che cavolo che vogliono, di praticamente papparsi tutto? Guardate che gli scienziati ci dicono che se tutti a questo mondo vivessero come viviamo noi, avremmo bisogno facilmente di due, tre pianeti in più per far sì che gli 8 miliardi possano vivere come viviamo noi. È impossibile con il pianeta che abbiamo. Non abbiamo materiali sufficienti per farlo. Allora la grande domanda è ma com'è possibile che miliardi di persone non si ribellano? L'unica risposta che io mi sono dato già a è che quello che permette al 10% di andare avanti a papparsi tutto sono le armi in particolare l'atomica, la regina del terrore, sono le armi. Pensate che l'anno scorso a livello mondiale, dati Sipri di Stoccolma, abbiamo speso 2.100 miliardi di dollari in armi. se cosa sono 2.100 miliardi? Un paesino come l'Italia, non siamo in guerra con nessuno. L'anno scorso, dati Sipri, abbiamo speso 32 miliardi di euro. Per favore, mi meraviglio del vostro silenzio. In questi ultimi dieci anni in Italia sono stati soldi, eh, tolti 37 miliardi di euro alla sanità pubblica, senza parlare della scuola pubblica, che siamo davanti al disastro. Armi! Ma perché? per ottenere quello che non abbiamo. Abbiamo fatto la guerra contro Gheddafi, cavolo, il dittatore ha, eh? ma non ci ha fatto proprio nulla, anzi era amico di Berlusconi. Avevamo un trattato di amicizia con la Libia, Gheddafi ha messo 25 miliardi di dollari in Unicredit, qui in Italia, 25 miliardi, l'abbiamo ammazzato come un cane, perché? perché la politica estera, per favore militare, la fa leni. Vogliamo il petrolio, il gas, e per quello siamo decisi, guardate quello che avviene in Congo adesso, milioni di morti in Congo, per che cosa? Il coltan per i nostri telefonini, il lizio, il cobalto per le nuove pile elettriche adesso delle nostre macchine. E guardate come l'Africa sta pagando. La maledizione dell'Africa e la sua ricchezza. è Inutile che ci siamo qui. Quindi sono le armi che permettono davvero a noi di continuare soprattutto l'arma del terrore. E guardate, stiamo attenti perché Putin ha già minacciato di usarla. Guardate che siamo sul baratro anche dell'esplosione dell'esplosione atomica, dell'inverno nucleare. E tutto questo sistema sta pesando talmente, qui ritorno a quello che diceva Turan prima sulla spiritualità, questo sistema economico-finanziario, il 10% del mondo, il suo stile di vita pesa enormemente sul pianeta che non ci sopporta più. Perché? Perché stiamo, abbiamo bisogno di tantissima energia, l'energia la otteniamo da petrolio e carbone, utilizzando questi produciamo anidride carbonica, stiamo sbattendo miliardi di tonnellate di anidride carbonica nell'atmosfera che stanno facendo che cosa? facendo una, una specie di coperta attorno al mondo che trattene i raggi del sole dentro, per cui il suo riscaldamento, l'estate incandescente, l'Italia sta diventando lentamente un paese tropicale, per esempio. Guardate che non è solo lo stile di vita, ma anche l'esercito, le armi, ma non avete lì... Negli Stati Uniti che usano più petrolio, negli Stati Uniti che usa più petrolio, il Pentagono, l'esercito americano, non avete l'idea di quanto? Tutto questo sta pesando sull'ecosistema, per cui ci sta saltando l'ecosistema. Guardate che gli scienziati ci danno otto anni per salvarci. Entro il 2030 dobbiamo essere capaci, in buona parte, impossibile completamente, ma in buona parte uscire da petrolio e da carbone. Vedete un po' quello che sta avvenendo, come ci stiamo prendendo in giro. Quello che ci attende sono le stati incandescenti, un pianeta che non sopporterà più la presenza di Homo sapiens, che è diventato Homo demens. Questo è il prodotto della nostra, che chiamiamo civiltà, il benessere di cui parla Berlusconi, che ha dato tutto il mondo. A spese di chi? Degli impoveriti della terra. Non facciamo altro che creare, e anche in mezzo a noi, se guardate, sono sempre pochi, si arricchiscono, a spese di molti morti di fame e tanti di noi che devono tirare la cinghia questo è quello che ci dà anche questo senso di superiorità ma dobbiamo smantellare queste bugie e guardare in faccia la verità grazie Voglio soltanto dire che hm, ci sono delle, gente, delle persone che incontra, che ti cambiano la tua vita. E il fatto di aver letto il libro, di aver incontrato via Zoom, mi ha cambiato la vita. No, veramente. Perché dopo l'incontro, io mi sono detto tu devi essere molto più coraggioso. E tu mi hai imparato questo, perché tu dici le cose. Non so se ti ricordi che la giornalista mi ha detto è strana, perché Zanoteri sembra più incazzato di te. Ti ricordi quando lei mi ha detto così? E io ho detto sì, lui ha il diritto perché è bianco. Io non posso essere incazzato come lui, perché se sono incazzato come lui divento un nero incazzato e un nero incazzato fa molto più paura e le cose che tu dici qua però tutte le persone che soffrano del razzismo lo sanno questo la gente che soffrono del razzismo sanno esattamente che cosa succede non sono stupidi tutti gli africani sanno esattamente che cosa succede, che sono sfruttato, che sono stato sfruttato prima. Si sa. E' per questo che il giovanotto, che ha 17 anni, ti dice: oh, Io sono della Costa d'Ovoria e tu non, vieni, non vuoi che vengo in Francia? Io conosco la, la, la storia della Francia con eh, eh, la Costa d'Avoria. E invece. Non ci sono abbastanza persone come te per dire la realtà del mondo occidentale. E la gente non vogliono vedere la realtà del mondo occidentale. E la gente sa che il 16% della, della popolazione mondiale è visto come bianco. E la gente sa che il mondo occidentale non è dentro un dialogo, è un monologo, parla da solo e obbliga gli altri ad ascoltare. E se non sei d'accordo, ti, ti, ti, ti fanno delle cattiverie. Sei violentato, non puoi dire che sei violentato. E se tu dici, guardate che voi, non è giusta le cose che state facendo, loro ti dicono che tu hai un problema e forse che sei tu il razzista. E io credo che, sicuramente, che bisogna ascoltare dal tuo punto di vista. Perché? Per il bene della nostra terra, perché non è giusto. E per questo che dico che chi racconta la storia, perché noi siamo frutti della storia che abbiamo ascoltato. Chi racconta la storia da secoli? Una minoranza di gente. E non siete voi, sono gente che hanno il potere economico di raccontare una storia, anche una, una bugia, tipo come ho detto prima, Cristofo Colombo ha scoperto l'America. Okay. In Europa dicono che anche ci sono le persone europee che hanno scoperto l'Africa. È un po' strana questa cosa, però tutti noi crediamo che sia giusto. E io credo che è il momento di parlare chiaro di dire le cose e capire che forse, forse dobbiamo cambiare il modello economico perché è il modello economico che crea problemi. però il modello economico ti dice guarda io ti proteggo, perché questo è il problema del razzismo gente che vanno verso questo, queste politiche perché si sentono protetto e questa è la trappola di non cadere. Ti ringrazio tanto. Grazie. non Posso rispondere? Permetti? Un applauso tanto, grazie veramente, grazie. Ah, ricordo che noi ci siamo incontrati solo sul web. C'era era una giornalista del Corriere della Sera che appunto ha fatto la domanda a Turam «Ma avresti potuto scriverlo te il libro che ha scritto Alex?» e ho visto la sua esitazione subito, allora sono intervenuto e io ho detto no, dico guarda, Turam non può scrivere il libro, perché sarebbe immediatamente accusato di ultrarazzismo e di avercela. Solo un bianco che ha fatto un'esperienza davvero di, di cambiamento interiore, ha cercato di, di capire di, e di incontrare l'altro e di e toccare l'altro, può davvero dire queste cose. Ed ecco perché anche per me è costato, e ho paura che poi mi creerà anche dei problemi questi. Infatti la citazione di Berlusconi, eh, gli, gli avvocati di Feltrinelli mi hanno chiesto di mettere esattamente dove l'ho trovata la citazione perché di, ci possono portare in tribunale per questo capite subito che razza di problema e io volevo allora aggiungere devo aggiungere una cosa che ho dimenticato prima all'analisi che ho fatto l'analisi che vi ho fatto prima economico di un sistema economico finanziario militarizzato che sta fa saltando facendo saltare il pianeta parale cioè il pianeta non ci sopporta più, è importante eh, capire una cosa. Il risultato di questo 10% che vive come vive, si arma come si arma, che cos'è? Li chiamiamo migranti, non è giusto chiamarli migranti. La gente che scappa da guerre, da ma chiaramente deve fuggire. Non puoi vivere in, in un'Ucraina, in un Iraq, in una Siria, in, un, in tutte queste regioni dove c'è guerra. Devi scappare. Oggi l'ONU, che non riconosce chi fugge da fame ed è sbagliato, o chi fugge per i cambiamenti climatici ed è sbagliato, ma riconosce solo chi fugge da guerre e da persecuzioni. L'ONU... Dice oggi che abbiamo 90 milioni di rifugiati. 100, 100. 100 milioni di rifugiati. 100 milioni, ecco, vedevo ultime. Dopo l'Ucraina. Brava. Allora, notate, è gente che sta scappando e sono il prodotto di questo sistema. E Stanno venendo dove? O in Europa, o negli Stati Uniti, o in Australia parto dall'Australia, l'Australia non ne vuol vedere uno. Ho visto un clip televisivo che di, dove un poliziotto armato dice se io ero eh, sulla spiaggia del mare, se io vedo uno arrivare con una scialuppa, con una barchetta, arrivare sulla spiaggia e non ha il documento di, uh, che è un australiano, io ho l'ordine del mio governo di ammazzarlo sull'istante un continente intero di bianchi, che non vuol vedere né asiatici né nessuno. Capite? Gli Stati Uniti, guardate che razza di roba, dopo aver massacrato il Centro America e il Sud America, il loro cortile di casa, adesso nulla da fare. Joe Biden, tale quale a tutti gli altri, non si entra, sono muri che si erigono E noi in Europa? Ma è mai possibile che noi europei, che siamo la terza colonna mondiale di questo sistema. Noi europei stiamo spendendo miliardi e miliardi di dollari per tenere più lontano possibile tutta questa gente. Abbiamo dato 9 miliardi adesso a quel dittatore che si chiama Erdogan, Turchia perché trattenga su 3-4 milioni di siriani, iracheni, afghani, guerre che abbiamo fatto noi, cavoli, e devono fuggire da quelle nazioni. Non solo, sta pagando profumatamente la Grecia, per chi tenta scappare dalla Turchia vengono bloccati nelle isole greche. Tra l'altro la Grecia in questo periodo sta facendo di quelle corbollerie anche con i barconi che tentano di attraversare incredibili. Siamo davanti di crimini. L'Italia, la UE usa l'Italia, dandogli miliardi perché cosa? Perché noi diamo soldi a chi? Alla Libia, ma è mai possibile finanziare una guardia costiera libica? Non è, è fatta di farabutti e di criminali che fanno che cosa? Tengono i, eh, i profughi in lager, li torturano per avere soldi, le donne le violentano. Ma è roba davvero da, pagata con i nostri soldi. Il 2 novembre prossimo ehm, ci sarà il rinnovo della, del cosiddetto memorandum. Come si chiama? Memorandum Il reti, memorandum Italia-Libia, frutto di Minniti, PD per favore, non ce l'ho mica soltanto, bisogna dircele queste cose, non avete l'idea, nel Mediterraneo, per i miei calcoli, abbiamo un minimo 50.000, facilmente potremmo arrivare a 100.000 persone già sepolti, un giorno diranno di noi, anche qui presenti, ce lo diranno quello che noi diciamo dei nazisti lo diranno di noi bisogna cambiare grazie e durante la, la, la pandemia con l'uccisione di George Floyd negli Stati Uniti eh, e quel, quel grido I can't breathe non posso respirare che è diventato un po' il Uh, lo slogan di quei movimenti antirazzisti negli Stati Uniti uh, sembrava che ci fosse una nuova ondata di antirazzismo uh, in tutto il mondo, anche in Europa. Abbiamo visto anche qui in Italia moltissimi neri italiani scendere in piazza per reclamare, per esempio, una legge sulla cittadinanza che non è, non è arrivata nemmeno, nemmeno questa volta. Eh, tu, Liliana, hai fondato una fondazione. No? Contro il razzismo per l'uguaglianza, racconti in questo libro molto bene che cos'è essere padre, no, di bambini neri e, e avere paura, no, per uh, sapere esattamente che cos'è il razzismo appunto sul tuo corpo, no, uh, un'intervista recente che ti hanno fatto... Um, hai risposto che non hai tanto paura della destra perché da sempre sai che cos'è il razzismo e hai paura solo per il fatto appunto di avere la pelle nera. Uh, a che punto è il movimento antirazzista e come si, si fa diciamo, a convogliare quindi uh, un'energia ris che risponda no, a questo razzismo istituzionalizzato che come ricordava padre Zanotelli è, è nelle leggi, è negli accordi con i paesi extraeuropei è nella nostra ignoranza rispetto alla storia. In cui, come si fa quindi a, a liberarsi di questo pensiero bianco? Però intanto guarda che bisogna essere eh, consapevoli che la lotta contro il razzismo è stata sempre. Perché mh, io sono francese, per esempio, quando si parla de, della storia della schiavitù, Spesso ti fanno capire che la fine della schiavitù è dovuta allo Stato francese e ti danno delle nomi importanti a, a celebrare, come Shell Cher. Però anche durante la schiavitù ci sono delle persone che hanno lottato e io credo che bisogna essere consapevoli di questo: che tutto l... lungo della storia le persone che soffrono del razzismo sanno benissimo che soffrono e lottano. E io credo che anche oggi sì, ci sono delle problematiche perché ci sono delle voci che parlano ormai, anche se non ascoltano, però parlano, prendono la parola. E questo fa paura anche a delle persone in Francia, in Italia. E' per questo che loro dicono che il mondo cambia, e che loro non vogliono cambiare. E io credo che qualche volta è vero ci sono delle persone bianche che capiscono la violenza del razzismo e accompagnano il discorso, però da sempre c'è gente che lotta. No? e per esempio c'è anche... la cosa che è abbastanza eh, pericolosa <ride> i dominanti possono sempre rifare la storia per esempio, ci sono tante persone che amano eh, Nelson Mandela, per esempio, però dimenticano che Nelson Mandela ha anche utilizzato le armi per cambiare. Ha lottato per denunciare la partita. Aveva dei militari. E la gente vogliono far cre credere che le cose cambiano per volontà dei politici. No, le cose cambiano perché la gente lotta. E per questo che dico sempre ai giovani: guardate, l'eguaglianza si guadagna, nessuno non ti dà. E io sono d'accordo con te quando tu dici: oh giovani, svegliatevi, se volete che le cose cambiano, bisogna partecipare, bisogna fare un legame, bisogna uscire, bisogna farsi sentire la voce. Perché sennò. Quelle lì che sono sopra non cambiano. E io credo che bisogna imparare alla gente la storia della lotta contro l'eguaglianza. Sì, c'è più eguaglianza fra uomini e donne, perché le donne si sono, eh, hanno lottato, non è che gli uomini sono svegliati un mattino e dicono, ah sì, sarebbe buono. E io credo che veramente bisogna dire alla gente di preoccuparsi della politica, perché ci sono tante persone che vogliono il cambio, però non si preoccupano della politica, perché dicono intanto questo, questo è lo stesso. E io credo che bisogna avere un'educazione e credetemi ci sono tante, tante persone che lottano da sempre. E se io faccio... Uh, oggi, uh, sono qua con voi, parlo della fondazione, perché io sono stato anche educato da sportivi americani, come ho detto, come Muhammad Ali, che hanno lottato e che all'epoca era ancora molto più pericoloso. E io credo che bisogna educare la gente veramente di partecipare al cambio e soprattutto se tu non fai niente, vuol dire che a te beh, la società va bene così. Non è una cosa che hai capito che... No, tu devi scegliere di combattere le violenze intorno alla società e se tu non lo fai vuol dire che a te va bene così e vuol dire che tu fai parte delle persone molto pericolose. Grazie. padre Zanotelli qual è il ruolo della religione, della fede eh, tu qui citi molto padre papa Francesco eh, in realtà appunto eh, in particolare il cristianesimo ha avuto un ruolo no? nel colonialismo eh, c'è stato un ruolo di, di oppressione anche no? che la chiesa ha, ha, ha sostenuto appunto il dominio no? Del, degli europei eh, su, altri, su altri popoli eh, vediamo anche oggi Purtroppo uh, la posizione di Kirill, per esempio, no? del uh, patriarca uh, di de, de Mosca, app appoggiare no? l'invasione uh, dell'Ucraina, appoggiare la guerra, eh, l'arruolamento, il, il, il richiamo di 300.000 riserve ha, ha usato parole come, come leader religioso molto gravi no? di sostegno a questo, uh, questa politica di potenza di Mosca eh, invece tu appunto uh, usi le parole uh, del, del Papa ma è stato un passaggio immagino anche per te nella tua storia no? quello di vedere un cristianesimo che è stato uh, la religione dei dominatori eh, e invece fare questo passaggio appunto ehm Uh, uh, raccontaci un po' appunto quale può essere il, il ruolo no? da, da cristiano per esempio vivere uh, in paesi che non lo sono o uh, come relazionarci appunto a persone che non, uh, non, uh, um, non hanno la, la nostra religione e uh, uh, appunto non, non vivere la propria religione come una, una, una religione degli oppressori. Allora, no, grazie perché è importante questa domanda. Prima di tutto, grazie anche all'intervento di nuovo di Tura hai Ragione sull'importanza del svegliarsi, di creare davvero... Io preferisco parlare di grandi movimenti popolari che utilizzando la non violenza attiva e... Penso che in Sudafrica, io l'ho seguito, ero direttore di Negrizia in quel momento, ho appoggiato tantissimo alla lotta e ma io sono convinto che in Sudafrica, per esempio, chi davvero ha dato la spallata finale è stata la grande mobilitazioni di massa guidate da Desmond Tutu, da tutta una serie anche di, di, di personalità di chiesa che dentro le loro, per esempio, Cito Dennis Hurley, arcivescovo cattolico di Durban, che, che assolutamente era Praticamente solo in mezzo a tutti i vescovi, tutti gli altri vescovi appoggiavano l'apartheid. Io, quando l'ho intervistato una volta, piangeva come un bambino Dennis. proprio ben. Se c'era un uomo che meritava la, la berretta di cardinale, era proprio Dennis Hurley, non gliela mai data, proprio perché anche il Vaticano era. era e questa è la cosa che però, secondo me, hanno dato una grande spallata, soprattutto Desmond Tu, tutta una serie di eh, re, re, leaders, chiamiamoli religiosi, che hanno dato una grande svolta in Sudafrica, ed è venuta una coscienza popolare che è rimasta questa, in Sudafrica, è rimasto molto di questo anche oggi. E la cosa invece fondamentale che ponevi prima della Chiesa, proprio. Mi sembra che è stato, non so, io un mese fa, qualcuno mi ha mandato un'email a cui io non ho risposto, perché ci vorrebbe un libro per rispondere, mi ha detto, Alex, grazie per il tuo libro, però vedo che sei molto duro anche con la tua chiesa, <ride> e dice sono entrato in crisi in questo, è vero, io... Se si vuole essere onesti, bisogna essere onesti. Quello che io dico alla Tribù Bianca lo dico anche della mia Chiesa, di quante volte ha tradito questo. Questo è importante dircelo. Ricordiamoci che anche noi il Vaticano ha condannato il colonialismo dopo la sua caduta, non durante il colonialismo. E questo bisogna dobbiamo avere il coraggio di farci questa autocritica. Me la faccio anche come missionario. E ho dovuto farmela perché spesso anche la missione ha servito gli interessi coloniali, cavoli. Purtroppo non è facile dentro la realtà, io non, non mi sento chissà chi perché dico queste cose. Capisco com'è difficile, alla fine domanda eroismo, mh, avere pensiero alternativo, ma purtroppo ci sta... Ci si abitua alle chiese, guardate, è davvero quello che sta avvenendo a livello di chiese, fa paura. Io ho l'impressione, lo pongo nel libro, il problema, ve lo pongo anche voi, forse vi scandalizzerò, e ho usato un, un, un, come si chiama, un giornalista del Corriere della Sera, quindi sapete la collocazione del Corriere? Si chiama Nicastro, ha scritto un libro molto bello che non è circolato noi e gli altri. Lui è stato, dura, ha vissuto tutta la guerra dell'Iraq in Iraq in maniera libera, è stato con, anche con tutti i jihadisti. È stato, ma, ha, ha cominciato a capire l'altro e la domanda che Nicastro si pone in questo suo libretto, molto bello per me, si dice ma com'è possibile che il cristianesimo che è nato da un povero uomo di Nazareth, Gesù di Nazareth, che l'impero romano, e anche il Tempio, che collaborava con Roma, hanno visto come sovversivo ed è stato crocifisso. Ricordo a tutti che la crocifissione era riservata agli schiavi sotto l'impero romano e ai sobbillatori contro l'impero. È fatto fuori come un sobillatore. È mai possibile oggi, si chiede Nicastro, che siano i musulmani in opposizione a questo sistema che vi ho descritto prima, i caidisti, i jihadisti. Ma queste le domande anche come cristiani che dobbiamo porci. Siamo forse anche noi diventati parte integrante di questo sistema. Io ringrazio, hai citato Papa Francesco, ringrazio perché ha avuto un coraggio, più che Papa, è un profeta. Ecco, c'è un'opposizione contro di lui che non avete l'idea. I suoi grandi documenti, l'ha laudato sì, di cui hai parlato tanto sull'ambiente, non stanno passando nelle parrocchie. C'è una resistenza e molta della resistenza contro Papa Francesco è pagata dall'ultradestra, ha hanno soldi a non finire, proprio per quello che dice. Ha il coraggio, almeno aveva messo dato che viene dall'America Latina ha conosciuto l'imperialismo per bene, ha eh, il coraggio di dire determinate cose. E Papa Francesco è durissimo a questo livello. E quello che Papa Francesco sogna è, quel, è proprio questa capacità di rimettere questo sistema economico-finanziario, militarizzato, che sta uccidendo, rimetterlo in crisi, cioè passare da una piramide dove 10% ha tutto e tutto il resto paga a un cerchio, a un'economia di condivisione di beni a questo mondo. E ce ne sono per tutti per vivere una vita serena, decente, non con i lussi che abbiamo noi, ma bella, serena. Ce n'è per tutti. Basta condividerli e questo è il grande sogno di Francesco e secondo me è su questo, in questo senso non so se è la fine ma io vorrei proprio accentuare la fine, allora perché va, sono partito da questi simboli che ho letti per l'altro per me e oggi soprattutto il musulmano. Eh, è quello con cui la tribù bianca si sente più in difficoltà e che non vuole accettare. L'ultima parte del mio libro è dedicata a una figura che ci ha aperto una strada, è poco conosciuto purtroppo, Pierre Claverie. Penso anche in Francia non è molto conosciuto. Pierre Claverie è nato in Algeria, l'Algeria coloniale francese, da una famiglia che da quattro generazioni era in Algeria. Dice, io sono vissuto in una bolla coloniale, non ho mai incontrato l'arabo, non ho mai incontrato il musulmano. Poi cosa fa? I genitori lo mandano a studiare in Francia, in università francese. Scoppia la rivoluzione, Algerina, la più terribile guerra di liberazione d'Africa, un milione di morti. Pierre va in crisi totale, entra in un'organizzazione di estrema destra, poi a un certo punto capisce che quella non è la strada. Entra in crisi esistenziale totale, che è la base della sua vocazione. Chiede di entrare dai, dai frati domenicani, studia, appena ordinato prete, chiede di tornare in Algeria per incontrare l'altro, incontrare l'arabo, ricco per me perché diverso da me. E concludo proprio con le sue parole che mi sembra davvero l'unica strada che abbiamo. Notate che lui era, è stato, poi è stato, è stato, ha lavorato prima di tutto ad Agiri, poi è stato fatto vescovo come si chiama, ad Oram, una città a ovest dell'Algeria e nel frattempo però che lui era vescovo è scoppiata la grande guerra fra jihadisti, kaidisti, fondamentalisti e il governo algerino. Lui parlava alla televisione, scriveva in arabo sui giornali, diceva per favore, gli sbagli li abbiamo già fatti noi, non confondete nazionalismo e religione, sono due cose ben diverse. Nulla da fare, ritorna, un giorno è stato ad Algieri per un incontro, eh, ritorna in aereo a Oran, viene a prendere il suo grande amico musulmano, Mohammed Boukhishin, che ha lasciato tutta una serie di note molto belle. Va a prenderlo, lo porta a casa, entra Pierre Claverie nella sua casa di Oran, accende la luce, lui insieme a, a Mohammed una bomba appesa alla luce, salta per aria lui, salta per aria Mohammed, sangue cristiano, sangue musulmano, è la stessa cosa. L'anno prima di morire sentite quello che ha scritto. La sua passione è scoprire l'altro, vivere con l'altro, sentirlo, lasciarsi anche plasmare dall'altro. Questo non significa perdere la propria identità, rifiutare i propri valori, ma concepire un'umanità plurale. E nella mia esperienza, della chiusura, poi della crisi, dalle emerse degli individui, sono giunta alla convinzione personale che non c'è umanità se non al plurale e che quando pretendiamo all'interno della nostra Chiesa cattolica, ne abbiamo triste esperienza nel corso della nostra storia, quando pretendiamo di possedere la verità, di parlare in nome... Della, della verità cadiamo nel totalitarismo e nell'esclusione si riferisce alle crociate abbiamo bruciato così tanta gente a Rogo abbiamo ci siamo sbudellati in Europa fra cattolici e protestanti abbiamo bruciato si parla di centomila streghe in Europa nel 1700 sempre con questa pretesa e conclude con questa parola nessuno possiede la verità ognuno la ricerca. Ci sono certamente verità oggettive, ma che vanno al di là di noi tutti, alle quali non si può accedere, che attraverso un lungo cammino, ricomponendole poco a poco, prendendo dalle altre culture, dalle altre esperienze religiose, umane, e, e quello che altri hanno acquisito hanno ricercato nel loro rispettivo cammino verso la verità e conclude io sono credente credo che Dio c'è ma non pretendo di possederlo né tramite Gesù che me lo rivela né tramite i dogmi della mia fede Dio non lo si possiede la verità non la si possiede e io ho bisogno della verità degli altri grazie a voi grazie Alex Zanotelli noi siamo in chiusura perché Lilian Turan deve scappare uh, approfitto per dire che ci sono delle copie firmate lui non si potrà firmare a fare il firmacopio invece padre Zanotelli sì uh, però ci sono delle copie eh, firmate di Lilian e chiudiamo con un, uh, con un ultimo, un, un, un ultimo mh, uh, passo letto da Lilian dal suo libro Indifferenza e neutralità non sono più possibili. Troviamo il coraggio di togliersi di dosso tutte le maschere che portiamo, di nero, di bianco, di uomo, di donna, di ebreo, di musulmano, di cristiano, di buddista, di ateo, di clandestino, di povero, di ricco, di vecchio, di giovane, di emosessuale, di eterosessuale, per difendere l'unica identità che conta, quella umana, il io e noi. Grazie Lilian Turan, grazie Padre Zanotelli, grazie Torino Spiritualità, Bon Festival. Grazie <applausi> No, non mi qui. No, me...